Allora, oggi avevamo un tema da sviluppare che era, ah, ve l'ho fatta semplice, Ah, eh, lunedì vi avevo accennato, sviluppiamo, no, progettiamo il database del sito, ok? Progettiamo il database, voi dite ma sì lo sapevo fare, ho fatto il corso di base di dati, fai lì entità relazioni, poi ti giù le tabelle, no? E, ed è così, no? Eh? il problema è che per noi c'è ancora un passaggio ulteriore a monte il passaggio ulteriore a monte è che noi dobbiamo ragionare su un sito che gestisce un servizio distribuito anzi, su una moltitudine di siti nelle varie aziende che offrono un servizio distribuito eh? allora ci sono delle tensioni progettuali che non sono banali. Eh, per rispondere alla domanda, ma sì, ma se ho più siti dove le metto le informazioni? Allora, alcune cose di buon senso dicono, eh, le informazioni le tengo nella sede, in cui sono pertinenti, per cui se una persona afferisce la sede 1, del sistema, le, su le sue informazioni saranno nel database della sede 1, non interessa alla sede 18 sapere tutti i dati dell'utente 1 eventualmente le va a chiedere, ecco. no? Quindi ci sono alcune informazioni che hanno, se vogliamo, residenza all'interno, chiaramente no? all'interno di un servizio. Però dopo, andando a rileggerci i requisiti, ad altre volte tre righe sotto, abbiamo scritto: eh, l'utente può entrare anche in una sede diversa. Allora, in questo caso, però, vuol dire che l'utente. Quando entra fisicamente in una sede diversa, si interfaccia fisicamente col sistema informativo dell'altra sede, della sede 18, e questa sede non sa chi sia, perché abbiamo appena detto che l'utente della sede 1 ha i propri dati nel database della sede 1. Allora, in qualche modo il database della sede 18, il sistema informativo non il database della sede 18, deve innanzitutto capire che tu sei un utente di questa azienda. E poi di quale, da quale sede provieni? e poi andare a chiedere magari al database di quella sede se in qualche modo tu sei autorizzato oppure no. E quindi le varie, i vari sistemi informativi delle varie sedi si parleranno tra di loro, si dovranno parlare tra di loro. In un modo non banale, perché anche solo la prima domanda del tipo, no, la seconda che ho detto, non la prima, è sapere di a quale sede appartieni, e io magari ho la tua matricola, magari ho la password che tu mi hai dato, ma cosa faccio? Chiedo tutte le sedi, ma sentite voi per caso, conoscete uno che si chiama così, che ha questa matricola, che è una sede di, di chiamate web service, delle varie sedi, oppure c'è qualcuno che sa tutto, c'è un posto centrale in cui accentro Beh, magari non tutte le informazioni, ma un sottoinsieme delle informazioni che mi servono. Allora, questo, prima di poter diciamo, progettare il, il database, dobbiamo prima scegliere, ragionare su questo tipo di scelte. Eh? Se io ho provato a sintetizzare graficamente in questo modo, eh, perché noi nel, nei requisiti abbiamo anche scritto guarda che il numero di aziende può crescere a piacere, il numero di sedi può crescere a piacere, ma il sistema deve funzionare anche se c'è una sede sola. No? Queste due frasette che sono scritte nei requisiti danno lottano una contro l'altra e ci danno fastidio. Allora, una prima possibilità è di dire io faccio tante sedi che contengono ciascuna un sistema informativo che è l'esatto clone delle altre. Tutti uguali, tutti paritari, non ce n'è uno più bello degli altri. Però questo vuol dire che a questo punto tutti possono o debbono comunicare con tutti. No? Perché la domanda, sono, arrivo nella sede N con il mio badge, io sono nella sede 1. La sede N, come fa a sapere di quale sede, a quale sede appartengo e quindi a quale sede chiedere le informazioni? Eh? Ehm, oppure chi ha le informazioni sui progetti? I progetti sono ancora più complicati perché non fanno riferimento a una sede. Hm? Venerdì scorso, quando ho detto ma eh, sul dato del progetto è interessante la sede, è rilevante. Abbiamo deciso di no, non serviva, far sì che un progetto ricadesse su una sede specifica. Adesso però a questo punto forse dobbiamo ritornare sui nostri passi o capirlo meglio, perché poiché le sedi sono tante, l'informazione sul progetto da qualche parte la devo mettere. Questo è un approccio possibile, okay? Fare in modo, progettare un sistema informativo in cui ciascuna sede abbia i dati di propria competenza, e ciascuna sede possa in ogni momento accedere, non dico tutti, ma un sottoinsieme dei dati di appartenenza delle altre sedi quando gli serve. E qui queste frecce fanno indicare tutti i modi possibili in cui queste sedi si possono richiamare web service a vicenda. Poi ovviamente mh, ognuno, dicevo, è la copia degli altri. C'è ancora solo un piccolo dettaglio che da qualche parte devo avere l'elenco delle sedi. Perché per dire, io interrogo tutte le sedi per sapere a chi appartiene questo utente, presuppone che io conosca quali sono tutte le sedi. Quindi da qualche parte dovrà esserci quest'altra informazione che non è in nessuno di questi, perché a priori nessuno lo sa. Però, se vogliamo un dettaglio, potrebbe essere un file che faccio circolare quando dovessi aprire una nuova sede ecco. non sono operazioni che faccio una volta al giorno quindi se hanno anche un certo costo una certa complessità fa lo stesso il numero di sedi possiamo assumerlo abbastanza come una costante no? in questo progetto ecco, l'altra alternativa architetturale è di questo tipo in cui uno dice va bene abbiamo n sedi ciascuna col suo sistema informativo uno è il clone dell'altro però per facilità poi non so se sarà facilità, ci ragioniamo, di realizzazione, facciamo in modo che le informazioni che una, di cui una sede ha bisogno da parte delle altre, non le lasciamo sparpagliate nelle varie sedi, ma le aggreghiamo in un sistema informativo che è qua ho chiamato centrale, un aggiuntivo, che chiaramente non sarà un clone degli altri, sarà una cosa diversa, che conterrà delle informazioni mi viene da dire minime per poter lavorare, no? per cui se io entro nella sede N, arrivo, eh, il sistema informativo della sede N mi riconosce che io non sono uno dei suoi utenti, allora chiede il sistema informativo centrale, senti, convalidami il login di questo, va bene, non va bene, hai i permessi, da che sede proviene, so a chi chiedere, e questo vuol dire che il sistema informativo centrale, ad esempio, per seguire, per seguire, proseguire questo esempio, dovrà conoscere perlomeno le matricole e le sedi di tutti, quindi in qualche modo consolidare le informazioni che invece in prima battuta, originali, sono in ciascuno sistema informativo, ma magari non ha bisogno di replicare tutto, perché i dati del singolo utente no, li tengo là, nel sistema informativo, solamente le informazioni minime che permettono di poter interoperare più facilmente, così come... <coughs> Un'altra cosa che vedrei bene mettere in questo sistema informativo che qua ho chiamato centrale è la posizione attuale dell'utente, dov'è? No? Allora nel momento in cui ho fatto il login, lui ha aiutato a fare il login e poi si ricorda che l'utente 100 è entrato nella sede 18, fino a quando lui non esce questa informazione se la può memorizzare lui. E così tutte le volte che in uno dei sistemi informativi, sopra, stanti, devo sapere dov'è l'utente tal dei tali, evito di dover chiedere a tutti i sistemi informativi, sentite per caso oggi l'avete visto. No? Ma c'è chi tiene traccia di alcune informazioni. Qua sotto è il sistema informativo le cui informazioni, direi che hanno carattere abbastanza, oh, diciamo, transitorio, no? non, eh, in buona parte non, uffic non ufficiale. Nel senso che sono quasi sempre copie di ciò che abbiamo sopra. No? Per cui, per dire, a fine giornata, uno potrebbe anche resettarlo e, e ripartire da zero andando a prendere i dati dalle varie sedi. Allora, queste due progettazioni hanno pro e contro in entrambi i casi. No? In questa seconda, devo progettare due sistemi informativi distinti. Uno che è quello con cui agiscono gli utenti, quest'altro in realtà non, ha, non avrà quasi una sua interfaccia, ma avrà solo una serie di web service che servono a far integrare i siti. Riceverà e magari farà anche chiamate, Adesso poi dobbiamo studiare se queste frecce vanno tutte verso il basso, nel senso che sono tutti altri che chiamano web service suoi, o se ce ne sia anche una, qualcuna verso l'alto, verso in cui lui possa aver bisogno di interrogare le sedi. Questo ci arriveremo solo quando vedremo poi la progettazione in dettaglio. Per ora ci stiamo cercando di ragionare sui dati. In quest'altro caso invece sembrerebbe quasi più semplice perché devo progettare un blocco anziché due diversi. Il problema è che quel singolo blocco che progetto sarà più complesso perché dovrà fare più funzionalità. E però è una scelta che avviene sempre, no? O dei sistemi che tendono ad avere una componente centralizzata o dei sistemi che tendono ad essere totalmente distribuiti. Molto spesso si scopre che i sistemi totalmente distribuiti alla fine, a, a dispetto di una, diciamo, cosa sembra una semplicità superficialmente maggiore, cioè sembra che sia più facile perché ne aggiungo uno, non cambio niente, ne aggiungo... erano in quattro, diventano in cinque. In realtà tendono a essere un pochino più complicati proprio perché il numero di interazioni eh, aumenta. Mentre invece se so già che cosa devo fare tende ad essere anche più facile questo tipo di soluzione. No? Quindi ci abbiamo ragionato insieme, ma scelgo io per voi, no? eh, andiamo verso una architettura di questo genere. Ok? Dove ovviamente la difficoltà è, questi sono due sistemi informativi completi, Quindi noi avremo due applicazioni web che girano in parallelo sul nostro Tomcat, una che emula la sede e l'altra che emula il sistema centrale. Tra l'altro diventa anche facile a questo punto aumentare il numero di sedi, perché effettivamente nel sistema centrale potrà avere una tabella che contiene l'elenco di tutte le sedi, con il relativo indirizzo dei web service a cui collegarsi, ad esempio. Ehm... Quindi abbiamo due sistemi diversi che lavorano in parallelo questo, e ciascuno avrà il suo database. Poi a livello di front-end i sistemi informativi delle sedi avranno tutte le pagine HTML. Quello centrale non so se avrà un paio di pagine di amministrazione, ma eh, il grosso del lavoro sarà una serie di web service che offre a batteria. Quindi ha un'interfaccia minima da questo punto di vista. Vabbè, ma è, questa complessità della progettazione su, sui più livelli ce la degeriamo poco a poco. Ehm, rimane ancora una, un dubbio di come fare nel caso in cui ci sia una sede sola. Allora, se c'è una sede sola, nella figura di sopra è facile, c'è solo lui da solo. Nella figura di sotto o faccio una versione del sistema informativo di sede leggermente diversa per il caso in cui ci, ci sia una sede sola, oppure nel caso di una sede sola comunque avrò questo sistema informativo, chiamiamolo centrale, ridotto ai minimi termini, che conterrà eh, minimi termini di informazione, ma permette di avere una replicabilità del, dell'architettura software no? senza dover fare versioni diverse. Poi magari scopriremo, ma questo lo scopriremo solamente più avanti, quando progetteremo le funzioni, che nel caso di una sede non c'è mai la necessità di fare queste richieste al sistema centrale, può darsi, perché ad esempio nel caso del, dell'ingresso dell'utente se ho una sede sola per forza l'utente è di quella sede lì, quindi il sistema informativo della sede 1 non verrà mai in mente di chiedere al sistema centrale di che sede è questo utente, semplicemente perché non esiste, quindi può darsi che in realtà scopriamo che non serve, ma ad oggi non sono in grado di dirlo. Quindi, per stare dalla parte della ragione, ad oggi diciamo, che questo sistema centrale ci sarà sempre, sarà una cosa che concepiamo come più possibile leggera, semplice, non troppo complicata, come parcheggio di informazioni che è facile da condividere tra gli altri. E poi invece gli altri sistemi informativi sono quelli che contengono i dati veri e propri. Allora, se questa è l'architettura di riferimento, il lavoro per oggi qual è? Allora, io ho provato a preparare come al solito un testo, che però non l'ho ancora pubblicato per non svelarvi in anticipo questa figura. Direi che dividerai il lavoro in due parti, che ho chiamato esercizio 1 e esercizio 2. L'esercizio 1 cerchiamo di farlo qua, l'esercizio 2 ce lo portiamo a casa. L'esercizio 1 è identificare, l'ho diviso in due punti, punto 1 si identificano le principali entità e relazioni che dovranno essere gestite dal sito, analizzando quanto riportato, quanto abbiamo discusso, no? Sul, nel documento dei requisiti. Non ancora il diagramma ER, eh? non ancora, solamente l'elenco le, delle entità e delle relazioni tra queste entità, per nome, hm? elenchiamo il nome, però cerchiamo di non dimenticarne. Eh? Questo come prima fase. Come seconda fase, facendo riferimento all'architettura del sistema distribuito a stella, questa qui, si identifichi quali entità e quali relazioni dovranno essere memorizzate, beh, memorizzate scusate, in ciascuna delle due basi di dati, che sono quella del sistema informativo della sede e quello del sistema informativo centrale. Quindi, prima identifichiamo l'entità, che ne so, utente, altra entità sede, altra entità progetto, relazione, progetto utente, che ti dice a quali progetti afferisce ciascun utente e così via, no? Nell'elenco dovremmo avere già ragionato sufficiente su questo progetto in modo da arrivarci abbastanza senza... Eh, senza errori quasi al primo colpo ma ah, poi la parte diciamo così più interessante dell'esercizio è la seconda dire ok ma allora la tabella utente dove sta? nel sistema di sede la tabella parliamo di entità ancora non, non impegniamoci ancora sulle specifiche tabelle quelle le vedremo dopo l'entità utente dove sta? nella sede periferica nel servizio centrale o un po' in tutti e due? Ovviamente, se la risposta è un po' in tutte e due, dobbiamo spiegarci come. Eh? La, che ne so, l'entità, il permesso di accesso, probabilmente sarà un'entità, sarà una relazione, dipende un po' come dobbiamo memorizzare. Chi lo esprime? Chi è che dà il permesso a un utente di entrare nella sede 7? È un'informazione che diamo, All'interno del sistema informativo della sede a cui appartiene l'utente o all'interno del sistema informativo della sede nella quale lui avrà il diritto di entrare. Dobbiamo decidere dove metterlo. Ok? Quindi la seconda metà dell'esercizio è cercare di collegare queste varie entità con i vari luoghi in cui possono stare e chiarirci un po' come potrebbero funzionare le cose. Alla fine di questo esercizio avremo le informazioni su quali sono le entità che risiedono nel sistema informativo di ciascuna sede e poi, punto e virgola, quali sono le entità e le relazioni che risiedono nel sistema informativo centrale. E da lì possiamo partire a progettare separatamente i due database. Questo non è un database distribuito, che si fa nei corsi di base di dati in cui tu hai un database fatto di n tabelle distribuito su più macchine e su più server no, sono due database separati che non si parlano a livello di, di tabelle, a livello di base dati non possiamo fare una chiave esterna da uno all'altro sono database separati che chiaramente condivideranno una parte di progettazione e poi però eh, sono le applicazioni che si parlano attraverso il web service accedendo a parte di dati allora per aiutarci a fare il lavoro così non vi rubo troppo tempo, io ho preparato uno schema di questo genere, che adesso ne ho fatto qualche copia, quindi adesso ve la faccio circolare, brutto da vedere, ma spero funzionale, la parte di sinistra ho fatto due grossi rettangoli bianchi, con scritto entità, relazioni, quando riempiamo questo, questa colonna qui, cerchiamo di non pensare a destra, pensiamo semplicemente come abbiamo detto punto 1 dell'esercizio, l'elenco dell'entità e l'elenco delle relazioni che ci immaginiamo ci lavorate così a gruppi poi magari no, scambiamo le informazioni per essere sicuri che no, di non aver dimenticato nulla hm? poi finita questa fase la seconda fase è prendere le varie entità e le varie relazioni e, <coughs> e collegarle con delle frecce come volete voi insomma dicendo stanno sopra stanno sotto o un po' e un po' Ci sono alcune cose che ha senso che siano solo... e eh, nel caso di un po' in po', soprattutto quando parliamo di sistema informativo centrale, dobbiamo essere un pochino più espliciti riguardo a quali sono le informazioni minime che è necessario metterle dentro. Non vogliamo replicare tutto, se no servirebbe a niente. Se no tanto vale fare un unico sistema centralizzato e non pensarci più. Quindi, finché sì che dico, l'entità da letale sta nel sistema informativo di sede... In questa fase adesso non mi interessa dire molto di più, cioè non vado ancora ad elencare gli attributi di quell'entità, lo faremo quando faremo l'esercizio 2, progetto del diagramma IR. Quando invece dico quell'entità sta nel sistema di centrale, mettiamo qualche informazione in più del tipo, ok ci stanno tutti i campi, ci sono solo alcuni, quali, eh? oppure ci sono ci stanno tutti i dati di tutti, che ne so, gli utenti, oppure tutti i dati o alcuni dati solamente degli utenti in questo momento presenti d'azienda, beh, è una scelta però eh? dobbiamo ragionare su che cosa fare quindi questa è la parte abbastanza critica perché un errore di progetto adesso poi ci complicherà la vita enormemente in fase di realizzazione quindi per questo ci dedichiamo la prossima ora eh? allora, faccio circolare questi fogli se non basta ne facciamo qualche fotocopia in più ci dovrebbe essere una quindicina quindi magari uno ogni, ogni due o tre persone Okay, quindi, dopo questa mezz'oretta di lavoro, cosa scrivo nella parte entità? Allora, quando pensiamo, alle principali entità delle relazioni, le, le difficoltà nella gestione, gestione di sistemi complessi di questo genere sono riuscire a fare una cosa per volta senza voler pensare a tutto insieme. No? Perché viene da pensare... Alla tabella, al database, a come lo divido, a quali sono le pagine web che lo usano, eccetera, eccetera. Se pensiamo tutto insieme ci perdiamo. Quindi ci dobbiamo obbligare a una certa disciplina nel pensiero. Allora, io ho suggerito, pensiamo all'entità delle relazioni, direi, come se dovessimo fare un database singolo. Poi ci pensiamo dopo come fare a tagliarlo a metà. Perché altrimenti ci concentriamo sul tagliarlo a metà e magari ne dimentichiamo dei pezzi. Allora, ditemi voi, entità. Utente lo, lo avete scritto tutti. Aspetta che grandisco un pochino. Vabbè, e conterrà tutte le informazioni sull'utente. Concordiamo che c'è solo una tabella utente non una tabella per ogni tipo di utenti. Eh? Poi? Sede. Progetto? Poi? Accesso. Cosa vuol dire accesso per te? Eh, voglio tenere traccia anche degli accessi delle persone, delle varie sedi, magari anche locali. Però non so se... È una Però non mi dice niente quella frase. Eh, Cosa contiene? Contiene le informazioni. No, allora una relazione. No, no. Allora, la data, l'ora, la sede, in cui questo è, l'abbiamo chiamato turno, mm? non cambiamo le parole ogni volta, se no è già difficile così, dobbiamo sempre costruire e andare avanti, è una parola sfigata, turno, non, è, non ci piace ma al momento non abbiamo trovato di meglio, quindi turno, ricordiamo, sono eh, data, ora ingresso, ora uscita, utente, sede e, e basta. No, è progetto, no, però opzionale il progetto. Sugli, gli altri dovrebbero essere abbastanza, non richiedono a questo momento di spiegarli. Basta, sono queste? Qualcuno ha trovato altro? Responsabili sono relazioni tra utente e sede poi potrebbe tra utente e progetto. Sono relazioni queste, no? Eventualmente dividere la sede in vari locali. Non è richiesto la specifica i requisiti finora, non è il momento no? quando stiamo progettando il database di aggiungere nuovi requisiti adesso il documento dei requisiti non l'abbiamo finito, l'abbiamo ordinato insieme non è scritto tutto, ma a quel punto è congelato fine, no? quello è per cui ti pagano, finisce lì quindi non andiamo ad aggiungere altri requisiti se non sono necessari poi avete qualcos'altro sui vostri fogli? Ok, utente, progetto, reazione, lavora su. Poi ci manca ancora una relazione che leghi l'utente alla sede. Lavora presso. Sì, Per ora sì. allora okay. c'è mm. le relazioni sede progetto. Le relazioni sede progetto, Quindi sono um, le sedi eh. presso le quali si può eh. svolgere, ok. di L'ho fatto presso. Quindi lavora su, mi dice quali i progetti, io so chi è responsabile, chi ci lavora e in quali sedi si può, si può lavorare. Data una sede... Io so quali sono tutte le persone che ci lavorano e qual è il responsabile. E lavora presso. Questa è la sede di riferimento. Scusa? Non fa parte di questo, perché non, credo che sia, non è solo una relazione perché ha tutta una serie di attributi, un'altra sede o la sede stessa, cioè a qualsiasi sede, a qualunque sede l'utente faccia un accesso, viene registrato che l'utente è entrato in quella sede in quel giorno a quell'ora ed eventualmente ha dichiarato di lavorare su un progetto poi l'uscita quando decide di uscire o eventualmente di cambiare progetto, che abbiamo detto che simuliamo un'uscita e in un ingresso, viene marcata anche l'ora di uscita. Sembra che manchi ancora un pezzo che è l'accesso alle sedie al di fuori dei progetti, no? L'utente, dicevamo, i nostri requisiti dicevano che posso andare sulle sedi nelle quali si svolgono i progetti su cui lavora, oppure sulle sedi nelle quali lui è autorizzato, comunque a prescindere, per una certa data. Quindi questo come lo... Riunione, però ha... Riunioni cosa farebbe? Mm. Ma allora se io devo organizzare una riunione o un qualunque evento relativo al mio progetto in una delle sedi del progetto, no? eh, non ho bisogno di nulla, nel senso che le persone sono già autorizzate ad entrarci, è semplicemente se voglio accedere a una sede eh, aggiuntiva che non, sono, non appartengono a quella del mio progetto, devo essere autorizzato... Da chi non l'abbiamo ancora detto perché quel requisito lì non è ancora scritto, ma probabilmente dal responsabile della sede. Quindi potrebbe essere una reazione di autorizzazione tra parentesi al di fuori dei progetti. Al di fuori, in aggiunta, perché non è. Che lega a che cosa? Lega l'utente la sede è in una certa data cioè tu puoi entrare lì in quella data dopodiché forse fatemelo mettere tra parentesi ci metterei anche l'utente autorizzante cioè chi ti ha autorizzato no? allora o decidiamo perché questo non l'abbiamo ancora discusso a livello dei requisiti, perché o si decide che è solo il responsabile della sede che può dire tu puoi andare lì, allora è automatico, è lui. Se invece inventeremo un meccanismo più complesso di autorizzazione, allora sarebbe sempre bene sapere chi ti ha autorizzato ad andare. Per tutta la parte di reportistica ci serve qualcosa? Report per progetti, report settimanale, le trasferte, viene in mente altro? No, vero? Si può prendere tutto? Si può prendere tutto? Tutte le informazioni riguardanti i movimenti. Le abbiamo già qui, da sede e da, da turno. Ritorno alla tabella più importante. Eh? E... Ok, sembrerebbe che siano, poi magari ne scopriremo altre, ma al momento sembra che tutti siano soddisfatti con queste. Adesso, facciamo prima una domanda facile. Immaginiamoci queste, questo database, no? con, questa, con la struttura derivante da questa progettazione. La domanda facile è, c'è qualcuna di queste informazioni che non serve memorizzare nel sistema informativo della sede? Che voi non mettereste? Che cancellereste se stessimo parlando del sistema informativo della sede? Perché se la risposta è no, questo è anche il progetto del sistema informativo della sede. L'unico dubbio che avrei è sulla tabella sede, in realtà, no? Dice ma se, se elenca le sedi e io voglio essere il più generale possibile, posso pensare che ciascuno non conosce l'elenco completo di tutte le sedi ma sa solo quale è il proprio codice e basta poi l'elenco completo quando gli serve lo va a chiedere al sistema centrale perché se decidiamo che ciascuno ha una tabella con tutte le sedi dovremo prenderci carico ulteriormente di avere dei meccanismi di allineamento tra le repliche di queste tabelle mm? questo è l'unico dubbio che mi viene così come un altro dubbio che mi viene, e ho detto sempre il sistema informativo della sede ma le sedi sono tante quindi dove vanno messe le informazioni? allora, vabbè, quello dell'utente direi, nel sistema informativo della propria sede Quel del progetto è un po' più dubbio perché il progetto di per sé non ha una sede, in ha più sedi di svolgimento. Allora, le informazioni del progetto dove le metto? Allora, a me vengono in mente due opzioni, una non mi piace metterla nel sistema informativo centrale, perché non mi piace perché, è detto che il sistema centrale è meglio che non abbia informazioni, diciamo così, di prima mano, e allora l'alternativa che mi viene in mente è di metterla nella sede dove lavora il responsabile del progetto. Perché comunque questo progetto viene creato da qualcuno, no? Immaginate l'inizio, prima non c'è, poi qualcuno arriva lì e crea un nuovo progetto. Quella persona è incardinato in una sede. Quindi avrebbe senso che il progetto creato da costui sia nel db di quella sede lì. Quindi, l'utente va a finire nel db... della propria sede, la sede non serve nel db di sede, il progetto lo memorizziamo nel database della sede del urp, l'avevamo chiamato, l'utente responsabile del progetto, il turno invece è più rognoso. In realtà potrei memorizzarlo dove voglio. Quello che mi accorgo è che quando faccio reportistica devo comunque sempre consolidare le informazioni. No? Io posso questi turni memorizzarli nella sede presso cui si svolgono. Oppure nella sede di riferimento dell'utente che svolge il turno. Queste due mi vengono in mente. Ma in ogni caso, quando voglio fare un report, che ne so, di cosa ha fatto l'utente l'ultima settimana... Beh, se devo fare un report per utente e lo memorizzo nella sede dell'utente è facile, perché ho già le informazioni tutte concentrate nella sede dell'utente. Se devo fare un report per progetto è comunque complicato, perché le informazioni del progetto, comunque io le memorizzo i turni, sono su più sedi. Perché per il fatto stesso che gli utenti si svolgono su più sedi anche i progetti si svolgono su più sedi. Quindi questo non mi aiuta a guidare. Report per sede, se cioè dovessi fare dei report per sede mi verrebbe comodo avere, cioè cosa si svolge, cosa avviene dentro una certa sede, mi verrebbe comodo avere i turni nella sede in cui è stato svolto il turno, che complicherebbe ovviamente il report per utente. Però se non ricordo male il report per sede non ce l'ha chiesto nessuno, no? non erano i requisiti. Allora, con questa breve considerazione mi verrebbe da dire il turno lo vedrei bene ma non è una risposta definitiva alla fine comunque un'integrazione dovremmo comunque farla perché alcune operazioni richiedono di mettere insieme tutto quindi, però da qualche parte dobbiamo decidere mi viene più naturale memorizzarlo nel DB della sede dell'utente de, de questo vuol dire che quando io vado a fare l'ingresso in una sede diversa questa informazione, questo turno va, deve andare a finire nel sistema informativo della mia sede poi direttamente o indirettamente dobbiamo deciderlo noi nel senso che se la sede 2 comunica alla sede 1 questo è entrato, oppure la sede 2 lo comunica al sistema centrale e poi il sistema centrale lo comunica alla sede 1 se vogliamo mantenere l'architettura stella. Forse anche più semplice. E ovviamente quando faremo reportistica tutti chiederanno magari al sistema centrale dammi l'elenco di tutti i turni del tal, del tal progetto e sarà lui che dovrà chiedere ai. Dopodiché eh, dal punto di vista delle relazioni, utente sede responsabile è facile, responsabile di progetto anche è facile perché abbiamo deciso che questa relazione la memorizziamo nella stessa database dove sta l'informazione di progetto perché le informazioni del progetto abbiamo detto che le mettiamo dove sta il responsabile dello stesso, quindi sta tutto nella stessa macchina. Questa è un pochino più complessa, perché utente, progetto, lavora su, il progetto, la tabella progetto ce l'abbiamo in una macchina, no? Che è quella del responsabile della sede. Però in questo progetto possono lavorare utenti anche di sedi diverse. Allora, quella relazione ha senso metterla dove sta il progetto, secondo me che è un'informazione collaterale relativa al progetto però sarà una tabella che incontrerà al suo interno dei codici utente che stanno sullo stesso database che stanno sulla stessa sede e poi anche dei codici utente di utenti diversi quindi lì non sarà una vera e propria chiave esterna no? perché altrimenti se la dichiarata come chiave esterna non vi lascia inserire dei valori che non siano appartenenti alla tabella eh, destinazione eh, sarà una cosa che dovrà essere gestita Quindi questa qui la mettiamo nel db del progetto, ma sappiamo che gli utenti che conterrà non saranno solamente utenti di questa sede. Lavora presso è facile, perché diciamo sono gli utenti della sede. Sede progetto sviluppato presso anche facile, perché sono informazioni sul progetto, sulle sedi, del, su quali sedi sono le sedi corrette di svolgimento del progetto. Ecco, questa autorizzazione qui invece lega un utente qualsiasi alla facoltà di entrare in una altra sede che tipicamente non è la sua. Allora, io direi che questo... Per semplicità poi di utilizzo di questa informazione la metterei nel DB della sede ricevente, presso no? la quale lui si andrà a, a lavorare, così quando lui passa il badge ha cioè, già questa informazione, non deve andare a chiedere in giro, quindi nel momento in cui qualcuno l'autorizzo, e non abbiamo ancora deciso bene come i dettagli, ma a un certo punto qualcuno l'autorizza, questa autorizzazione deve andare a finire là. Quindi abbiamo visto che questo qui li mettiamo, tanto per riassumere il ragionamento, il db della sede dell'utente. Questo va a finire eh, nel db della sede del responsabile. Questo va a finire nel db della sede del responsabile progetto. Contiene, anche, però, contiene però anche utenti di altre sedi. Lavora presso, questo è facile, della sede, sviluppato presso DB della sede del responsabile del progetto. Dico sempre responsabile del progetto perché la sede del progetto non esiste. Eh? Utente sede data, la mettiamo nel DB della sede destinazione il trasferimento. Ok, Dentro, detto in altri termini, ciascun DB ha i dati dei propri utenti, dei propri progetti e delle autorizzazioni degli altri utenti che devono venire presso di lui. Ok? Questa è la domanda facile. La domanda più complicata è, e invece nel sistema informativo centrale che cosa ci mettiamo? Qui dobbiamo rileggere queste cose, scoprire che alcune cose probabilmente non ci interessano. Ad esempio, probabilmente la cosa più importante sarebbe questa, è questa. Cioè, eh, con ragionamento al limite, il sistema centrale, il minimo che deve conoscere è a quali sedi afferiscono quali utenti. Perché se facessi così, poi... Tutte le altre informazioni che servono le può andare a chiedere direttamente alla fonte, al database che contiene gli utenti. Quello deve conoscerlo, lui. Cioè non è che sono inventa, saranno i vari siti, le varie sedi, che quando creano un nuovo utente informano il DB centrale dicendo guarda c'è anche questo e lavora presso questa sede. E lui si tiene una traccia, una copia di tutto. Così quando arriva una richiesta di qualunque informazione relativa a un qualunque utente, lui non ce l'ha l'informazione, ma può andare a chiederla alla sede che ce l'avrà. Quindi mentre quella tabella, oh, scusate non responsabile, lavora presso, scusate, scusate, sì, eh, questa, eh? chi lavora presso chi? come minimo quella ci deve essere, questa non sarà altro che la somma, no? la concatenazione, l'unione di tutte le tabelle presenti nei vari, sedi, nei vari siti e dovremo mantenerla sincronizzata, nel senso che ogni volta che si crea o si cancella un utente, non quando modifichiamo i dati dell'utente non ci interessa, perché tanto non ci sono, ci sarà solamente riferimento utente-sede. Poi però magari quando andiamo avanti scopriremo che ci può far comodo magari avere informazioni sui progetti, Forse, su quali progetti coinvolgono qualche, quali persone, non lo so. Ma come minimo quella è la chiave che tiene insieme tutto il sistema. Avendo quella, forma, quella tabella lì centralizzata riusciamo a portare avanti tutto. Okay? Allora poi c scopriremo meglio quando andremo avanti col progetto eh, i, i, i dettagli e decideremo se ci servirà a mettere a fattore comune anche qualcos'altro va bene